Creare un drive condiviso è davvero facilissimo. Basta entrare nel proprio drive, cliccare su Drive condivisi e poi cliccare sul pulsante Nuovo. Non abbiamo neanche bisogno di scegliere, l'unica possibilità che ci viene data è appunto di creare un nuovo drive condiviso. Ora io chiamerò il mio nuovo drive condiviso, prova, e cliccherò sul pulsante Crea. A questo punto e vengo semplicemente ridiretta all'interno del nuovo drive condiviso senza fare nulla senza che io abbia fatto nulla allora andiamo a cliccare su questa piccola freccetta in giù per vedere cosa si può fare questo menu è importantissimo innanzitutto andiamo a vedere le impostazioni del drive condiviso e queste tre voci sono molto importanti permettono di decidere e se si possono eh, condividere i file e le cartelle che saranno qui contenuti con persone esterne e se lo si può tenere più o meno privato e soprattutto se anche i visualizzatori, quindi le, semplicemente le persone che passano di qua e non possono fare altro che vedere cosa c'è dentro, possono eventualmente stampare e copiare i file. Tutte operazioni che possono rivelarsi estremamente importanti e interessanti. Vediamo le altre voci. Eh, si, può, si può cambiare il tema, cioè l'immagine che qui si vede molto in piccolo ma poi diventa più grande, o eh, scegliendo, se si clicca qua sotto in crea tema personalizzato, scegliendo un'immagine eh, che Contengo nel mio drive, che è nel mio drive, oppure scegliendo dalla galleria che viene fornita, come sempre, da G Suite. Eh, L'altra grande area che ci interessa è quella della gestione dei membri. Se io clicco gestisci membri, ecco che sono in grado di aggiungere altre persone eh, a questo eh, drive condiviso tra l'altro posso aggiungere anche un gruppo ovvero una mailing list di persone eh, un gruppo che avrò già precedentemente creato e, come vedete avendo io creato questo eh, drive condiviso automaticamente ne divento la responsabile ma sui diversi ruoli parlerò in un altro film, in un altro video tutorial per eliminare il nuovo drive condiviso si clicca sempre sulla freccetta e si clicca Elimina drive condiviso. Bisognerà confermare e il drive condiviso sparirà.